Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore con il codice FORTU accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti ho sto pompa, dai. dai, dai, dai, dai, dai Ottimo set iniziale, ottimo set iniziale, ragazzi ci vuole un headshot, un headshot diretto Che è, i miei headshot fanno schifo? E allora invece sono buoni. Ho alzato troppo il volume ragazzi, il volume è troppo alto. Cavolo. Dai, mori, mori. Un colpo. Ah, ah, ah. Dai. Ok. Bello, finalmente. 100, non ci posso credere. Top. Madonna che panico! Sorcio! Ragazzi non ho più la chat attivata sul telefono oh, Un secondo beh, Non ora un secondo proprio Non sto proprio sentendo niente Dammi un secondo non è il caso un secondo Aspetta. ragazzi ma che culo Però eh Ah, ok Vorrei far notare tutte le situazioni in cui sono Quindi scusate se non sono al 100% delle mie capacità intellettive Mamma mia signori che follia Che follia Non mi voglio c'è dicendo che sta partita sta andando bene E non lo dirò perché ora muoio sicuro per forza cioè Però insomma Almeno fino ad ora fortunatamente è stata una bella partita Abbiamo portato il nostro contenuto Possiamo anche morire per quanto mi riguarda <ride> Ottimista Sì sì Sicuro Voi ci avete capito qualcosa Che no Porto ti piace Gotham? Sì ragazzi veramente un sacco sincero Cioè mi sono innamorato Credo di essermi veramente innamorato di Gotham Veramente stupendo come, come Come idea Veramente divertentissima Semplice perché alla fine è semplicemente Una zona dove puoi utilizzare I uh, deltaplani ma Veramente per quanto riguarda Abuso regà Cavolo mi hanno colpito Mmm. Beh, potremmo cercare di eliminare quel tipo cercando di fuggire dal tizio che ci ha appena provato a interdire con i suoi proiettili Oh, certo, è un'ottima idea Se non fosse che ora un cecchino un tizio con un fucile a pompa migliore del mio E uno che costruisce con una velocità da far paura Cavolo, è il momento di sparare Oh sì, oh sì, muori così Questa cosa è inquietante Ah no, ma io la porta l'ho chiusa Ah, quindi posso urlare, raga Non mi sente tutto il vicinato Top, regà, top Però c'era un po' rotto tipo... Sì, però io non so se tu eri il cecchino oppure no Quindi sinceramente non è che mi stai molto simpatico Guarda, io ma faccio a piedi, se non ti offendi Ah, ti do un po' di fastidio, giusto? Te faccio una punturina, ma no sono... sono in maniera saggia Sono in maniera saggia, dico così in generale ma do Ma sì, ce lo so ragazzi L'ho provata in duo E eh. ho fatto solo verso su due. Ma è Veramente Mi sono solo stizzato Quindi non fa nulla La faremo poi Nel caso avrò un compagno Prigionamento sono sorpreso. Ah, preso ah, ah Ah Ah Ragazzi Sette proiettili No Quanti erano? Sei? Non lo so Vavo io Comunque si è fatto Veramente massacrare Sto tipo No però Alessander tutto bene, no, bro Se sta proprio ander Un altro Madre Mega madonna Pensavo fossi un nemico enorme Ho detto, what the fuck Sordito sì ma non fino a questo punto. Che cavolo sta succedendo a sto tipo? Ma che caccia! Ragazzi è buggato! Non si vede! Ma vi rendete conto? Vabbè, ciao. Mi sono fottuto la 20 bombs, guys. Mi sono fottuto la 20 bombs, no. Questa non ci voleva ragazzi No, cavolo Questa era una bellissima partita Se la facevo di 20 bombs Veramente Cavolo, cavolo No, no La 20 bombs non me la dovevate fottere però Anfa merda Dai Dai Fammi metti la trappola Vabbè, devo assolutamente andarmene Ok Che se entravo E questo piazzava la trappola Era una situazione veramente bellina Devo dire la verità Ok, c'è lo Scar. A livello di armi sta sicuramente un passo sopra di me. Questo è poco ma sicuro. Forse non di forza, cioè, forse non di bravura. Però a livello di armi sicuro tiene il vantaggio galattico. mori in safe. oh io pariamo. ricaricando il barret, dai Let's fucking go, baby Ragazzi, 19 kill 19 kill, veramente una partita della madonna Peccato, ragazzi, peccato un sacco per la 20 bombs mancata Poi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti Di attivare la fottuta campanellina Che questa, raga. Era una 20 bombs Dai, era una 20 bombs GG, guys, GG bella così